E siamo nello studio esterno, qui nel nostro gazebo per aprire una parentesi e, parla e parlare di posturologia con il nostro posturologo di riferimento Ferdinando Pivetta. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, dottore. Senta, e allora parliamo di eh, sport e difese immunitarie. Quanto lo sport può aiutare per alzare, appunto, per aiutare il nostro sistema immunitario a essere più efficiente? Beh, direi che è fondamentale lo sport, ma non solo lo sport, lo sport all'aria aperta anche di più. Però bisogna ricordarci, fare alcune premesse prima. Eh, ci sono persone da, che... La subito, infatti anche noi siamo qui, qui all'aperto <ride> per temperarci e di questo ringraziamo ovviamente il governo Monti <ride> per, per, che, che ci dà questa opportunità. Eh, eh, diciamo che eh, la percezione del caldo e del freddo che hanno i bambini, soprattutto quando rimaniamo a giocare non so, qualsiasi sport all'aperto, ce ne sono tanti, dall'atletica al calcio, al rugby, ce ne sono tantissimi sport all'aperto, ci sono bambini che soffrono di più o bambini che soffrono di meno la temperatura. Vorrei ricordare alle mamme che quando hanno i bambini molto piccoli, i neonati, la termoregolazione avviene in quei frangenti lì. Quindi quando i bambini vengono coperti troppo da neonati e non hanno la capacità di poter eh, eh, eliminare il calore in eccesso attraverso la sudorazione, perché i neonati ancora non hanno questa capacità, questi bambini avranno una termoregolazione che sarà piuttosto, come, non dico difettosa, ma che avrà eh, una sensibilità rispetto al freddo maggiore rispetto ad altri bambini che invece vengono coperti in maniera, diciamo, normale. Perché vi ricordo che quando un adulto soffre il caldo in un ambiente chiuso, e si spoglia e il neonato viene lasciato dentro nel, nel suo passeggino coperto diventa paonazzo non può fare niente sto bambino però la ghiandola pituitaria che regola il sistema, il sistema di regolazione del, del, del calore quindi la termoregolazione funzionerà in maniera un po particolare quindi è molto probabile che quando diventano grandi avranno la percezione del caldo e del freddo un po alterata detto questo i bambini, soprattutto da piccoli, quando vengono messi fuori all'aperto, non solo si temperano per quanto riguarda le temperature, hanno il contatto con altri bambini, portatori di batteri buoni per noi, dell'ambiente, portatori di batteri fondamentali per, noi, per la nostra regolazione batterica, nella nostra flora intestinale soprattutto, e quindi le, le temperature e i contatti fanno sì che il sistema immunitario vengano regolati in maniera sicuramente eh, migliore. Poi lo sport in sé, aiuta questa cosa, perché sono delle, delle attività che, che fanno sì che mh, tutto ciò che, che, che, che, che fa sudorazione, fatica, okay, mette il sistema del metabolismo, il metabolismo basale sicuramente migliore, quindi abbiamo un consumo energetico, una regolazione energetica migliore. E, e c'è solo da giovare di questo, quindi non aver paura di mandare i bambini fuori per un raffreddore, anzi... Il raffreddore è positivo darà partito lì per lì ma fa sì che i bambini poi da adulti diventino più temprati quando vanno all'asilo che prendono nel primo e secondo anno d'età tutte queste forme da raffreddamento mal di gola e la tosse e il raffreddore non sono negativi sono positivi la stessa cosa poi avverrà quando vanno a fare sport all'aperto ma se si darà un po di volte il primo anno forse il secondo dopodiché avremo dei bambini dei ragazzi sicuramente molto più temprati diciamo che il sistema immunitario è come facendo un paragone forse un po' azzardato ma forse neanche tanto è, è come un muscolo da allenare va allenato, va stimolato assolutamente sì, infatti è molto più probabile che i bambini premettendo che hanno comunque una questione, cioè un'eredità un, genetica da parte del, della mamma soprattutto della mamma per quanto riguarda eh, il sistema immunitario ma i bambini perché il sistema immunitario acquisito, non quello innato, sia rafforzato, devono avere dei contatti esterni di forma batterica, assolutamente, è una cosa che va proprio allenata, più vengono protetti, più è probabile che sviluppino anche quelle che vengono chiamate poi quelle, quelle, quelle che eh, le intolleranze, le allergie, okay. perché c'è poco contatto con il sistema naturale ambientale. Infatti ci sono pediatri che eh, consigliano anche di far giocare i bambini per terra ass e di non impedirgli in maniera così categorica, neppure di mettersi le mani in bocca. No, assolutamente, ci sono dei contatti, ora io di professione non sono medico, ma nello sport questa cosa eh, si fa. E I contatti, anche quando si gioca per terra, o oh, voglio dire, i bambini sono tutti vaccinati ora, una cosa che si può, che si può trovare come forma batterica sulla terra potrebbe essere il tetano, ma è una cosa abbastanza remota, visto che sono tutti vaccinati, non è questo il problema, la, la casualità sarebbe veramente una su quanti milioni. Quindi è giusto che ci siano il rapporto con l'ambiente in maniera fatta correttamente, quindi non sta sempre, oh, aspetta che pulisco, puliamo le mani, stiamo attenti, perché questa cosa qua è assolutamente fondamentale per noi è ehm, alle sport, mamme, fate sport! sport. sport all'aperto, possibilmente all'aperto, ma mezzi, in ogni caso, sport comunque. Sport: assolutamente sì, benissimo. Grazie a Ferdinando Pivetta, il nostro posturologo, e linea Tania Pellegrini. Buonasera.